Hai detto una cosa che mi dà lo spunto per una domanda che non osavo neanche farti in realtà, <ride> che fondamentalmente è legata diciamo, anche al nostro di modello, no? cosa ne pensi, come, come lo definiresti? Ma in realtà sinceramente mi sembra, nella sua semplicità mi sembra veramente geniale, l'ho pensato quando l'avete lanciato, perché ho detto guarda, non ci aveva pensato nessuno alla fine riesce contemporaneamente a dar voce a tutta una serie di persone che sia a livello internazionale che nel nostro caso magari a livello italiano chi nel macro, chi magari nel, nel micro minimo mi ci metto in mezzo però sostanzialmente in qualche modo stanno tutti lì in un unico tema in un unico, scusami, ambiente con sollecitazioni che vengono dal basso perché comunque voi, da quel che mi ricordo io sin da quando avete lanciato avete sempre avuto l'approccio, faremo questa cosa avete domande? quindi per una volta, finalmente una volta Avevi l'opportunità di dire, caro Brian Solis, mi è venuta in mente una cosa, ti volevo chiedere, c'è cioè, una cosa che sinceramente non, non era mai successa. È vero, per carità, che magari via Twitter in molti casi, grazie al fatto che in qualche modo le comunicazioni sono diventate più informali, insomma, si tende a interagire con più facilità, eccetera, eccetera. C'era, c'è stata l'opportunità, magari a volte capita, di riuscire a dialogare tra virgolette con queste persone. Ma capisci che un'altra cosa è dire, raccogliamo le domande, lo intervistiamo e quella cosa lì resta un valore per tutti, resta disponibile, perché alla fine è intervistato, è bello il progetto, è bella l'intervista eh, che ogni settimana viene lanciato, ma è bello anche potersi rivedere quelle che ci sono già. Quindi in qualche modo è una narrazione che si costruisce, che costruiamo, ma tutti quanti insieme. Esattamente quell'esempio virtuoso che dicevo prima dell'intelligenza dell collettiva e quando vuole funziona esattamente come dovrebbe funzionare grazie mille, davvero passo all'altra domanda di Giovanni Scrofani che è, per un'azienda quali sì. opportunità e criticità offre la social tv rispetto alla televisione tradizionale? dipende dal modo in cui sviluppano il concetto di social tv, nel senso che sostanzialmente allora se l'idea dell'azienda è comunicarsi attraverso la social tv allora deve avere ben chiaro che cosa vuole fare cioè per esempio nel momento in cui decidi di fare un'app che parla di te parla di te cosa stai in cosa sei diverso da tutte le altre app di social tv che genere di contenuto dai che valore porti agli utenti che in qualche modo riescano ad associare a te quindi a dire quella cosa lì mi dà valore perché la fa l'azienda xy e non la fa, fa quest'altro L'unica risposta che mi viene in mente è che sostanzialmente se sei un'azienda che ha dei valori forti dietro, che ha un ambito preciso di riferimento, quindi magari su un tema che sta a cuore a molti, quindi punti fortemente sul tematico e in qualche modo però diventi un aggregatore non solo di contenuti che produci tu quanto piuttosto anche di contenuti che riguardano quel tema, e di tematiche di conversazione in generale che in qualche modo toccano quei temi lì. Quindi, in un certo senso, non fai solo il mestiere della social TV, ma fai un po' insomma il mestiere del, sostanzialmente del social. Mi me, dia manager cioè nel senso che devi un po' stare, stare dentro le cose, non puoi farlo pensando soltanto adesso stiamo qua, ti faccio un'app l'app fa lo streaming e ti sorbisci in streaming 20 ore di contenuti prodotti solo da me che parlano soltanto, soltanto di me, poi all'interno ovviamente di un contenitore di questo tipo ci puoi pure appoggiare degli spazi conversazionali che in qualche modo però devono avere dietro una mentalità che è, ok mi metto in discussione stiamo già sui social, stiamo già online, stiamo già qua, adesso decidiamo di stare pure su un'app di social tv e parliamo con voi di che parliamo? del fatto che non lo so, inquiniamo piuttosto che del fatto che eh, abbiamo, muoviamo tot, tot macchine quando mettiamo in moto l'industria o la catena, la catena di montaggio eccetera, ok perfetto vi, vi dà fastidio? Parliamone però capisci che quello lì implica dietro una mentalità che è di forte apertura al dialogo però lanciare una cosa di questo genere devi, devi saperlo fare diciamo che all'estero eh, chi si è lanciato in attività di questo tipo legate soprattutto alla social tv l'ha fatto nell'ottica fornisco app di social tv o due per esempio l'ha fatto in parte e loro però l'hanno fatto con l'idea, fornisco un'applicazione di Social TV miso style, quindi che mi fa fare il check in, e in qualche modo però la uso, pure, vabbè loro l'hanno potuto fare pure perché è Orange, che poi di fatto è quello che, che li possiede, ha sempre avuto un forte, un forte commitment anche con, con il cinema, piuttosto che con le attività legate al mondo degli audiovisivi, quindi lì c'era tutta anche un'impostazione differente dietro, ma loro sono l'unico esempio che mi viene in mente di Social TV che ha un brand dietro altri grandi brand che si sono appoggiati a cose già esistenti ce ne, so, ce ne sono vari però di fatto l'hanno sempre fatto in ottica advertising mi viene in mente Pepsi che ha sponsorizzato il Super Bowl su, su, su, scusami, su Get Glue e quindi di fatto ne so, ha fatto i, i badge sponsorizzati da, da, Pepsi, da Pepsi Max però è roba molto diversa dal dire mi metto in gioco io piuttosto che ci metto 20.000 dollari vabbè ho sparato a bassa però insomma ci metto una certa cifra per, per farti la sponsorizzazione o per fare l'accordo, è molto molto diverso, quindi lì di ancora forse bisogna capire bene esattamente dove si vuole andare a parare. Io mi immagino, cioè te, te la vedi un'azienda, una compagnia petrolifera che fa una roba del genere? Sarebbe un massacro, dall'altra parte però significa anche un attimo ti spiegano che processi stanno dietro Magari uso quella spiegazione per dire Qualcuno di voi lì all'ascolto tra geniali, ingegneri o simili Ha una soluzione al problema E allora lì diventa un'altra cosa ancora Diventa un ponte verso eventuali attività di collaborazione Oltre che soltanto di, soltanto di dialogo quindi sei ancora oltre il, magari il tema del, del customer caring che invece funziona in, in altri tipi di ambiti fai anche vedere le tue attività quotidiane quindi in qualche modo puoi inserire le persone all'interno di quel flusso e di quel processo cioè quello che tu citavi no, per HBO con le serie tv tra l'altro l'HBO è un caso che mi sta veramente a cuore perché loro sono stati i primi mh, già tre anni fa a cominciare a lanciare delle, delle campagne via Twitter utilizzando degli hashtag dedicati e dicendo interagiamo con in quest'hashtag ma l'hanno saputo fare cioè per True Blood, che ti citavo prima loro anni fa cominciarono a lanciare tutta una serie di, di hashtag che addirittura a un punto arrivarono, cioè, arrivarono esempio, a trasformarsi in un evento live cioè esempio, organizzarono eh, questa attività mi sembra che era per il lancio tipo della terza stagione adesso siamo alla quinta, fai conto eh, che praticamente riuniva tutte le persone che avevano partecipato su Twitter alla conversazione premiando quelli che erano stati diciamo avevano generato più engagement con cui gli altri utenti avevano interagito di più e praticamente facendoli diventare mh, seguendo la gerarchia dei vampiri che c'è all'interno della serie facendoli diventare man mano il re piuttosto che lo sceriffo piuttosto che il responsabile eccetera degli eventi live che hanno organizzato sul territorio americano per lanciare la per lanciare diciamo, la prima puntata, quindi in qualche modo, se è vero, certo lì è favorito dal fatto che la narrazione dietro in qualche modo ci può interagire con, anche con gli elementi della storia, loro sono stati tra i primi eh? a creare gli account Twitter dei personaggi e a farli twittare esattamente come se fossero realmente esistenti, o a creare i blog ad esempio. Però immaginati se questa stessa cosa diventa l'ottica di alcuni tipi di aziende, significa potersi sì da un lato raccontare, ma anche dare un'opportunità che significa inserirsi in qualche modo in uno storytelling che non è, non è più di fiction, ma che quello aziendale diventa fatto con le persone, quindi non solo per loro o contro di loro, nel caso in cui ovviamente ci siano tematiche particolarmente delicate, piuttosto che diciamo, temi, prima diciamo l'inquinamento che magari per molti diventa un tema di ipersensibile tra virgolette um, peraltro ci sono anche degli altri esempi di cui ti vorrei chiedere, su cui ti vorrei chiedere un'opinione che sono quelli per esempio di alcuni reality su Fox ad esempio in cui ogni partecipante ha un account Twitter e l'account di Twitter suo è praticamente cucito sulla sua divisa diciamo no? Mm -hmm. e quindi è visibile durante la trasmissione ti volevo chiedere un po' che cosa ne pensi anche perché mh, in realtà si tratta di sì un, una competizione ma che comunque viene registrata integralmente prima di essere eh, trasmessa quindi vorrei, che, vorrei chiederti cosa ne pensi se ha senso effettivamente fare una cosa del genere visto che comunque c'è una, una differita, no? non indifferente allora guarda, a livello di uso nelle serie tv questa cosa l'hanno risolta ad esempio in, sia in America sia in Inghilterra per l'hanno fatto con Misfits, sostanzialmente dicendo questi sono gli account degli attori che stanno nella serie potete, potete scusa, twittare con loro durante la, la messa in onda della puntata di stasera piuttosto che della replica quindi in qualche modo risolvendo il problema della differita con... Evviva, era una, era una cosa registrata Quindi per fortuna adesso non c'hanno da fare Potete parlarci voi Se in qualche modo si riuscisse Però è chiaro che lì implica uno sforzo Che significa oggi facciamo la registrazione E quando quella roba va in onda Non vi state a riposare a casa O a fare quello che dovete fare Vi state studio E siamo lì con i community manager E gestiamo il flusso di domande che arrivano E rispondiamo in tempo reale allora a quel punto forse avrebbe senso avere anche una, uno streaming comunque visibile magari come sottopancia piuttosto che, che diciamo all'interno della, della finestra di visione o in un altro contesto, quindi magari dire sì vedi tutte queste cose aggregate venendo sul sito di Fox piuttosto che di un'altra compagnia, quindi sì secondo me ha, ha senso in qualche modo, con tutto quello che ne consegue? Significa che le persone in qualche modo diventano ipervisibili, quindi magari non, non ci penseresti mai ad andartene a, a cercare su Twitter, però se me lo sbatti in faccia, un attimo magari la curiosità, la curiosità mi viene. Non è automatico, però mi viene. Quello significa sì. che sei parecchio esposto, quindi poi ti devi aspettare, tu ti devi aspettare di tutto a livello di, di gente poi che ti arriva, arriva dietro. No, infatti, però sai quella è la cosa um, ancora più particolare che uh, mi sono dimenticata di specificarti prima è che sono stati creati degli account appositamente Ah, non la... sono i loro personali? Non sono i loro personali perché sono ad esempio, c'è una sigla che è praticamente sono le iniziali del, del reality sì. il numero della stagione e poi il loro nome no? E allora? Mi piace perché non invade la loro, in qualche modo la loro autonomia Non mi piace perché sono quasi certa che chiaramente la proprietà di quegli account Di tutto è della rete Cioè nel senso comunque non penso che posso dire quel caspita che mi pare utilizzando quell'account lì E dall'altra parte capisci anche che è un po' Non mi piace, è un po' spersonalizzante questa cosa Perché un conto è che il mio account mi devo aspettare che mi arrivino 10.000 follower e magari 2.000 mi insultino. Pazienza, me li sorbisco, che devo fare? Ormai me li tengo. Però quello lì, cioè, mi chiedo: quando io esco da reality, esatto, eh, ciao, account da contratto, immagino che significa che domani mi cambi la password e addio. Cioè eh, no, no, no, onestamente non, non mi convince. Detta così non mi convince. Io lo capisco che è facile anche da memorizzare per gli spettatori e per loro per la rete è una garanzia di non facciamo gretinate perché tanto le robe gliele controlliamo noi quindi loro non mi possono fare un danno immaginati se esce fuori una roba tipo eh, è successo per esempio in Italia, pensa con i vari grandi fratello, con gente che è uscita con scri... dicendo, eh ma mi avevano detto che dovevo dire così? Eh ma da sceneggiatura era così? Tu ti immagini una roba del genere twittata dall'account di una persona in quel momento nel reality cioè la cosa è un po' problematica. Ora se lo fai dal tuo account personale Probabilmente ti denuncio pure Se sono la rete Quindi io faccio un po' l'avvocato del diavolo Da sto punto di vista Ma mi metto nei panni della mega emittente Se lo fai dal mio Sai che accetta Lo sto prestando Ti faccio pure un favore Però è mio Quindi lo controllo io prima Quello che vuoi postare Magari non è vero Però l'unica cosa che mi viene in mente Per cui possano averlo fatto È quella sostanzialmente Quindi è una forma anche di, di autotutela E di controllo dei contenuti Ma no, non sì. mi piace Sinceramente non mi piace, cioè, una delle persone ora sembra un esempio banale, no? però mi è venuto in mente: non mi ricordo il, il cognome, comunque è una delle ragazze che sta nella nostra nazionale di eh, ginnastica ritmica, mi sembra sia. Carlotta non mi ricordo adesso come, come faccio di cognome, ti dicevo comunque lei insomma ha avuto abbastanza visibilità per una trasmissione legata appunto al mondo delle ginnaste che facevo su MTV, mi è rimasto impresso che questa ragazza appunto, e, insomma è particolarmente una ragazzina in fondo, c'è cioè tipo 17 anni ma ovviamente è particolarmente attiva sui sui social e in una delle puntate, mi ricordo che facevo zapping, l'ho vista lì e diceva per quello mi è rimasto impresso eh ma sta gente mi scrive su Twitter e Facebook, poi si lamentano perché non mi hai risposto ma a quello gli hai risposto io ho detto no ma scusa io rispondo solo alla gente che conosco eh ma pure lei era una tua fan, non la conosci di persona però lei ha risposto a me invece no cioè comunque si vede che c'è una gestione della cosa che da un lato ti indica che forse un po', diventa un po' da pazzi questa cosa da gestire quando hai una certa notorietà ma tutto sommato paradossalmente preferisco magari la spontaneità di interazione di quella persona attraverso i suoi account che non magari sapere che c'è un controllo dietro però ti ripeto cioè, sono due facce di una stessa medaglia dipende se la vedi dal punto di vista del broadcaster o dal punto di vista della persona singola vado avanti con un'altra domanda di Giovanni sì. che Consiglieresti di spendere un euro in social tv o in forma tradizionali? Social tv ma dipende cos'è Cioè lì ripeto dipende di cosa si vuol parlare ma Ha senso immediatamente anche a occhi chiusi pur senza sapere cos'è preferisco quello Cioè nel senso il fatto stesso che sia social Quindi in qualche modo mi dà speranza che ci sia un dialogo da qualche parte Quindi che non sia una fruizione unilaterale mi, mi dice che ha senso una cosa che, che preferisco di gran lunga